Grazie Presidente. E, ovviamente il voto del Movimento 5 Stelle su questo emendamento che abbiamo collezionato insomma collazionato insieme alla, alla, alla Paciocco, alla consigliera, alla collega insomma, sarà ovviamente favorevole e si tratta di un emendamento che tra l'altro prende ispirazione Rispetto anche all'articolo 8 dello Statuto, se vediamo anche l'inciso, quello di promuovere no, l'uso delle nuove tecnologie, eh, riprende diciamo, dall'articolo 8 dello Statuto e da lì poi col combinato risposto in realtà dell'articolo 9 del codice dell'amministrazione digitale che parla del eh, diritto alla partecipazione democratica e elettronica, ovviamente delle comunità all'interno delle pubbliche amministrazioni, Roma è una pubblica amministrazione, quindi a tutti gli effetti diciamo, cerchiamo di applicare questi strumenti. E dove, eh, insomma, Insomma, noi abbiamo ritenuto ovviamente su questo ambito, che è un ambito dove certamente, come diceva anche il collega Figliomeni, anche l'incontro fisico è fondamentale e importante, però alle volte, come accade appunto. Eh, spesso può, può capitare appunto in questi casi dove magari ci sono anche delle difficoltà è giusto che la tecnologia possa ridurre quelle diseguaglianze quindi questo è un emendamento che va ad avvicinare le persone va a ridurre le diseguaglianze e utilizzare diciamo, la, le nuove tecnologie sicuramente per portare avanti questa uh, modalità e questo uh, nuovo strumento grazie